Nella diretta di oggi vi racconto, adesso aspetto che arrivi qualcuno, eh, vi racconto ehm, come ho usato eh, le varie funzioni di MailChimp per fare manutenzione della mia mailing list, per aggiornarla, eh, togliere gli iscritti eh, non più particolarmente interessati, e gestire le risposte di quelli che sollecitati da una campagna di list cleaning invece mi hanno detto che eh, sì, ancora vogliono ricevere le cose che scrivo io. List cleaning e manutenzione della lista è una di quelle attività che dobbiamo sempre mettere in programmazione eh, diciamo almeno una volta all'anno sarebbe opportuno farlo, è una questione di igiene, è una questione di buona gestione di un asset importante. Cosa succede? È naturale che le persone via via che si iscrivono alla lista all'inizio leggono perché sono interessate a tutto quello che noi facciamo e scriviamo, ma a un certo punto cominciano ad annoiarsi, si interessano ad altre cose, si iscrivono a una nuova newsletter e quindi inevitabilmente qualcuno con il tempo tende a perdersi, smette di aprire, smette di cliccare. E nel frattempo la lista cresce e se la lista cresce a un certo punto noi abbiamo il nostro account Mailchimp o passiamo dal piano gratuito al piano a pagamento oppure se già siamo sul piano a pagamento scaliamo di range di tariffa e quindi cominciamo a pagare di più ed è importante pagare per cose che realmente ci servono e anche è importante mantenere la lista ehm, sempre con un buon livello di interesse perché se i tassi di apertura tendono a calare e a scendere sotto certe soglie eh, la nostra stessa deliverability eh, tende ad esserne compromessa quindi più bassi sono i tassi di apertura delle liste e meno veloci vanno i nostri messaggi quindi per tutta questa premessa su cui insisto sempre tanto tutte le volte che parlo o scrivo di mail marketing eh, ci porta alla conclusione che effettivamente ha senso ed è produttivo ogni tanto pianificare un'attività di esame e di analisi delle nostre liste. È proprio quello che ho fatto io in febbraio. In febbraio mi sono presa la mia mailing list Alessandra Farabegoli, che di recente aveva superato la soglia dei 2.500, quindi io già pagavo, però ero scalata di tariffa. E sono andata a guardarmela. È una mailing list comunque interessata perché il tasso medio di apertura sta sul 42%, che sono insomma, dei numeri lusinghieri. Però ci sono comunque delle persone che, giustamente per cose che eh, hanno valutato loro, ultimamente mi leggono di meno. Allora sono andata a prendere ehm, a fare un'analisi della lista e sono andata a vedere appunto quante persone c'erano che rispondevano a questi requisiti. Io ho chiesto a MailChimp quante persone ci fossero che avevano ricevuto gli ultimi 5 messaggi che avevo mandato, le ultime cinque campagne che avevo spedito, ma non ne avevano aperta nemmeno una. Queste persone a cui avevo mandato eh, le ultime cinque newsletter, ma che apparentemente non erano interessate al loro contenuto, erano più o meno 600. Benissimo, io a queste 600 persone cosa ho fatto? Ho mandato una campagna costruita così. Mi ho mandato una campagna che aveva un oggetto che era, ti interessano ancora le mie newsletter? E dentro alla campagna c'era un messaggio così costruito, c'era una premessa che diceva, vabbè ci sta capisco se puoi non essere più interessato alle cose che ti scrivo. Ehm, però sai che se non vuoi più leggere le mie newsletter puoi cancellarti in qualunque momento naturalmente mi dispiace un po' se lo fai però mi rendo conto che le cose stanno come stanno e c'era un bel pulsante mi cancello subito che permetteva alle persone che avessero aperto il messaggio e letto fino a quel punto di disiscriversi senza colpo ferire e poi c'era un sec una seconda parte che diceva se però sei ancora interessato pensi che ancora mi vuoi leggere io ho bisogno che tu me lo dica me lo dica esplicitamente perché così io sono sicura che posso continuare a scriverti senza romperti le scatole ecco per dirmelo quello che devi fare è cliccare su questo secondo pulsante ma si sì, dai continua a scrivermi allora se uno cliccava sul pulsante ma si sì, dai continua a scrivermi arrivava in questa landing page che io ho preparato apposta una pagina che non è raggiungibile da nessun'altra parte da nessuna voce del menu del sito, da nessun link interno al sito, e dentro questa pagina c'è semplicemente un messaggio che dice sono proprio contenta che tu abbia deciso di continuare a leggermi, va tutto bene e spero di non deluderti. Eh, quindi come vedete una campagna abbastanza mh, straightforward, abbastanza diretta, mh, che aveva un duplice obiettivo, scremare quelli che proprio non gliene frega più niente di me, vedere chi non sapeva nemmeno questa, tenete presente che un oggetto del tipo ti interessa ancora la mia newsletter, una domanda diretta, è comunque un qualcosa che accende una soglia d'attenzione, infatti se guardate i report della campagna vedete che comunque a queste persone che non avevano aperto nessuna delle ultime 5, alla campagna con l'oggetto ti interessano ancora le mie newsletter, hanno reagito perché la campagna ha avuto un tasso di apertura quasi del 32%, che già di per sé non sono brutti numeri. Sono più bassi del 42% di media della lista. Ma ripeto, queste erano le 600 persone che non avevano aperto nemmeno una delle ultime 5 newsletter. Quindi questa l'hanno aperta, l'hanno aperta e hanno reagito. Eh, una parte di queste persone si sono cancellate, 14 persone hanno cliccato sul primo pulsante rosso non voglio più ricevere le tue newsletter, già che me lo ricordi ne approfitto per cancellarmi bene, ciao, bravissimi, Intanto, se vogliono poi possono ricominciare a leggermi reiscrivendosi o seguendomi da qualche altra parte oppure semplicemente mh, non gli interesso più, va bene alcune persone mi hanno proprio risposto, vedete che ci sono delle persone che mi hanno si sono prese la briga di scrivermi no dai Ale eh, mi sono sbagliato non è che non ti leggo è che magari ti leggo senza scaricare le immagini eh, oppure alc alcuni mi hanno scritto me le tengo da parte me le leggo per quando ho bisogno di cercare qualcosa di interessante oppure questo è un momentaccio non ce la faccio proprio ma le ho salvate tutte in una cartella va benissimo dei messaggi d'amore e io a tutte queste persone che mi hanno risposto eh, per davvero, scrivendomi una mail, ho risposto io stessa, non con un rispondere automatico, ma proprio scrivendogli un messaggio. E poi, naturalmente, ci sono state un po' di persone che hanno cliccato sul secondo pulsante rosso, quello si dà continua a scrivermi. Ecco, per queste persone io avevo preparato, oltre alla landing page, una piccola automation, un automation che... Ora vi faccio vedere, è un'automation di un solo messaggio. Il trigger che scatenava la partenza di questo messaggio era il fatto che le persone avessero ricevuto la campagna di list cleaning e avessero cliccato non a prescindere su un qualunque link, ma su uno specifico link, quello appunto che portava alla landing page che vi avevo fatto vedere prima. Queste persone hanno ricevuto un messaggio che di fatto non è che dicesse niente di nuovo, gli ripeteva uh, più o meno quello che avevano trovato nella landing page, solamente per confermargli che effettivamente era tutto bene, restavano nella lista e, e quindi avrebbero continuato a ricevere le mail e gli davo anche appuntamento alla prossima newsletter, che è quella che partirà mercoledì mattina, perché adesso ho deciso che scrivo una newsletter ogni mese. Allora, chiudo la storia del mia, della mia campagna di list cleaning. Eh, dopo 10 giorni, così come avevo scritto nella mail ehm, della list cleaning, nella prima campagna a cui la ti interessa ancora la mia newsletter, io ho selezionato tutti quelli che avevano ricevuto ma non avevano aperto la mail oppure l'avevano ricevuta, l'avevano aperta e non avevano cliccato da nessuna parte e li ho disiscritti io, quindi mi sono alleggerita la lista di 410 persone che sono evidentemente quelle che non sono più tanto interessate a me va tutto bene anzi sono contenta perché così dal prossimo mese pago un pochino di meno nel frattempo non ho solamente fatto l'alleggerimento io voglio avere una lista bella eh, interessata e contenta perché quest'anno a questa mailing list Voglio scrivere delle cose più dense di quelle che ho scritto agli anni passati, mi voglio impegnare, voglio fare bene i mail marketing. Quindi, oltre a distribuire via mail i post che scrivo, che sono sempre massimo tre al mese, perché anzi, la maggior parte delle volte sono uno o due al mese, mi sono ripromessa di scrivere una newsletter mensile, una newsletter mensile con dei contenuti extra, con dei contenuti che magari nel blog non ci finiscono. Allora mi sono costruita il mio mh, piano editoriale 2017 e ho deciso che ogni primo del mese mando una newsletter e in questa newsletter ci sono argomenti di tre tipi eh, sostanzialmente ci sono delle segnalazioni delle cose che riguardano l'email marketing, poi ci scrivo anche cose che non riguardano solamente l'email marketing o il digitale eh, i miei post uh, polemici o ispirati o, o cose che comunque riguardano uh, robe extra che non siano uh, digital marketing e email marketing. E poi in fondo nell'ultima parte metto anche il calendario delle cose che farò nelle prossime settimane, così se qualcuno è in giro e vuole eh, passa, fare un passaggio a un incontro pubblico o si è perso il fatto che io faccio un corso, si trova tutta l'agenda del mese. Benissimo, che cosa succede? Nella mia mailing list io ho un gruppo, un, uno de, un, gruppo, un gruppo che mi serve per eh, qualificare gli iscritti rispetto ai loro interessi, rispetto ai contenuti che vogliono ricevere. E i casi di questo gruppo sono i post della newsletter, i post del blog e la newsletter. Quindi quando uno si iscrive può dire se gli interessa solamente ricevere i post o se anche gli interessa ricevere la newsletter o solamente la newsletter e non i post. Dato che negli ultimi tempi il, molte delle iscrizioni mi erano arrivate dal form che era in fondo a ogni pagina dei post, a ogni post, um, e quel form era configurato per iscrivere le persone solamente al gruppo di interessi blog, ho un sacco di iscritti che non sono abbonati alla newsletter. Quindi mi sembrava giusto proporgli, ricordargli che manderò anche delle newsletter che vale la pena leggere e suggerire loro di cambiare le proprie preferenze di iscrizione aggiungendo ai propri interessi anche le newsletter normali cosa ho fatto allora ho preparato una seconda campagna questa seconda campagna l'ho mandata agli iscritti che hanno fleggato il gruppo interessi post del blog e non hanno fleggato il gruppo interessi newsletter questa seconda campagna, ve la faccio vedere, aveva come oggetto un oggetto che cercava di essere un po' intrigante e diceva ci sono cose che non scrivo neanche nel blog e la continuazione era ogni primo del mese le metti in una newsletter, ti interessa? In questa campagna io ri rispiego le cose che adesso vi ho raccontato a voce, che cioè ogni primo del mese nel 2017 scrivo una newsletter bellissima, fighissima. E dico alle persone, guarda, dato che non mi risulta che tu la riceva, se la vuoi ricevere, per riceverla ti basta cliccare su questo pulsante. Il pulsante c'è scritto, la call to action è, si sì, mandami anche la newsletter di inizio mese. Eh, Come è andata questa campagna? Beh, è andata bene, perché comunque, tassi di apertura 49%, tanta roba, e persone che hanno cliccato sul pulsante rosso 235 quindi diciamo quasi metà di quelli che hanno letto il messaggio hanno deciso di abbonarsi anche alla newsletter cliccando si arrivava su una landing page apposta che diceva che dà appuntamento appunto alla newsletter del primo marzo e a seguire c'era una seconda automation la seconda automation era scatenata da un trigger analogo a quello di quella che vi ho fatto vedere prima quindi partiva nel momento in cui eh, una persona avendo ricevuto la eh, campagna ti interessano anche le newsletter cliccava su un link specifico quello che portava alla landing page di cui sopra e aveva anche un'altra cosa che qui è segnata da una freccetta vedete dopo l'invio, dopo la partenza del messaggio di ringraziamento faceva un aggiornamento, un aggiornamento eh, dello status dell'iscritto, aggiungendo quell'iscritto o quell'iscritta al gruppo di interessi newsletter normali. Quindi senza che loro dovessero fare nulla, senza che loro dovessero andare da soli ad aggiornare le proprie preferenze di iscrizione, era l'automation stessa che provvedeva a fargli l'upgrade, a fargli l'aggiornamento, um, questo tanto per um, farvi vedere due automation veramente semplici di un solo messaggio ciascuna che ci servono non solo per ringraziare i nostri iscritti di avere fatto qualcosa ma anche per andare a modificare i loro dati, a modificare le loro preferenze in maniera veloce e, come si dice, frictionless per loro.